Buongiorno a tutti in questo nuovo video tutorial mostrò come realizzare questa simpaticissima maglia che io ho deciso di chiamare maglia corallina per poterla realizzare io ho utilizzato il filato della lana gatta del cigno nero linea nuvola sapete già che ho utilizzato il nuvola per realizzare il ba due e bactus uno proprio di questo colore corallo e un altro colore rosso in questa volta ho optato per il colore corallo e per il colore grigio perla per realizzare appunto questa maglia che trovo veramente carinissima per poterla realizzare questa è una taglia S. Io ho utilizzato 150 grammi del filato corallo, quindi tre gomitoli, 100 grammi del filato perla, quindi il grigio. Di cui ho utilizzato due gomitoli, del secondo me ne è avanzato abbastanza perché in realtà mi è servito solo per fare metà di una seconda manica però comunque lo utilizzerò sicuramente per fare qualche altro progetto la lavorazione è semplicissima ah sì come sempre vi lascerò il link in descrizione da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori per una taglia M io devo, dico che dovete prendere almeno 200 eh, grammi per fare col, la parte corallo di qualsiasi colore che volete fare voi 100 grammi per poter fare le maniche come ho fatto io dovrebbero passarvi, ma in quel caso se volete essere più sicure andate a prendere 150 grammi per una taglia n invece consiglio 250 per fare il corpo della maglia e un po le maniche qui in alto 150 grammi sicuri poi invece per fare le maniche come vi dicevo, la lavorazione è simpaticissima, è geometrica, sembra non so ma, neanche come definirla, ma lo adoro. Mi era piaciuto tantissimo farlo per realizzare il back to infatti, a molte di voi era piaciuto il punto, e mi aveva chiesto di realizzare una maglia ed è così, eccomi, un po' in ritardo di qualche mese, ma sono riuscita a realizzarla. Sono tre giri che vanno sempre ripetuti, sia quando si, eh, quando si lavora il corpo della maglia che le maniche. Vanno, diventano sei giri quando si lavora la parte alta, qui, perché andiamo a fare giri di andata e ritorno e non più giri di uh, tutto tondo uh, io poi per realizzare le maniche ho fatto tre motivi sempre con il corallo e poi sono andata a fare tutto il resto con il uh, perla questo perché volevo dare qualcosa di eh, sfizioso a questa maglia visto che il punto era già particolare mi sembrava troppo monotono farlo di un tutto di un colore e quindi ho deciso di spezzare andando a fare appunto le maniche di un altro colore ho poi rifinito la parte sotto con un giro di maglie basse non l'ho fatto qui al collo perché mi piaceva comunque l'effetto ondulato che faceva quindi sul collo ho preferito lasciarla così come viene Detto ciò, spero che anche questa maglia vi piaccia, che desiate realizzarla e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Centano con Elsa o sulla, eh, sul gruppo Facebook La Libertà di Uncidentare e Spero oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete sia come Elsa Faccio che, un centano, che come un Centano con i filati, se avete acquistato il mio stesso filato o presso la merceda Coleti o presso il sito Centano con i filati di cui come sempre vi lascio il link in descrizione.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 Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato della lana del cigno nero il nu, eh, nuvola che se ricorderete ho già utilizzato per fare due bactus quello nuvola e l'ultimo eh, quello red flower per quanto riguarda questa maglia io ho deciso di utilizzare di nuovo il colore corallo anche se qui sembra un rosa ma è il colore corallo a cui forse alternerò anche il colore grigio perla per quanto riguarda la lavorazione lavorerò con un 103,5 io ho montato 180 Catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 10. Mi raccomando, per una taglia M, secondo me, dovete andare ad aumentare di almeno 3 o 4 motivi, quindi 30 o 40 maglie. Eh, catenelle per quanto riguarda una L, io direi che dovete andare ad aumentare anche di 8 motivi. Tenete sempre di prendere la misura dei vostri fianchi o del seno, a di seconda di cosa avete più largo, e in base a quello, mettere tante catenelle per arrivare alla misura che vi occorre. Nel mio caso, 180 catenelle per avere una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 E rientro due per un totale quindi di 3 catenelle e eh, di 3 maglie alte 3 catenelle una due tre salto 4 catenelle di base entro nella quinta e vado a fare una maglia bassa 3 catenelle una due tre Prendo il filo, salto 4 catenelle, ricomincio da capo, quindi entro nella quinta e vado a fare le mie 3 maglie alte. Una, prendo il filo, rientro due prendo il filo, rientro 3, 3 catenelle, una, due, tre, salto 4 catenelle, entro nella quinta e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle 1 2 3 salto 4 catenelle di base ricomincio da capo facciamo il tolto insieme entro nella quinta catenella realizzo 3 maglie alte 1 2 e 3 3 catenelle 1 2 e 3 salto 4 catenelle di base entro nella quinta e realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 e 3 salto 4 catenelle di base ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio primo giro sto terminando il primo giro e ho terminato con la maglia basse le 3 catenelle quindi entro con l'uncinetto nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima secondo giro andiamo a realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta se non volete realizzare le 3 catenelle potete tirare il filo prendere il filo e andare direttamente nella prima maglia alta e fare una maglia alta in questo modo si vedrà di meno l'effetto delle 3 catenelle di inizio di ogni giro una volta fatto questo andiamo a prendere il filo e rientriamo nella stessa maglia di base facendo altre due maglie alte per un totale quindi di 3 maglie alte quindi seconda e terza prendo il filo salto la seconda delle 3 maglie alte entro nella terza e di nuovo ad fare 3 maglie alte quindi una 2 e 3 catenella di separazione. Vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione. Ricomincio da capo. Quindi prendo il filo, vado dove ho la prima delle tre maglie alte, realizzo 3 maglie alte, una rientro, 2 rientro 3 prendo il filo salto la seconda maglia alta del gruppo di 3 del giro precedente entro nel terzo realizzo di nuovo 3 maglie alte una 2 e 3 catenella di separazione vado dove ho la maglia bassa realizzo una maglia bassa catenella di separazione ricomincio da capo facciamo un'ultima volte insieme prendo il filo vado dove ho la prima maglia alta e realizzo 3 maglie alte una due e tre prendo il filo vado dove ho l'ultima delle tre maglie alte e di nuovo realizzo 3 maglie alte una due tre catenella di separazione vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa catenella di separazione ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio secondo giro sto terminando anche il secondo giro come vedete ho fatto la maglia bassa e la catenella entro nella terza catenella o nella maglia alta se avete fatto direttamente la maglia alta e vado a fare una maglia bassissima terzo e ultimo giro e di nuovo andiamo a fare Alziamo o tiriamo con eh, facendo 3 catenelle, altrimenti tiriamo il filo della catenella. Prendiamo il filo, rientriamo nella maglia alta e andiamo a fare la nostra prima maglia alta. Altrimenti, come vi ho detto, potete fare la cla le classiche 3 catenelle. E rientriamo dentro la stessa maglia di base e andiamo a fare altre due maglie alte, 2 e 3, catenella di separazione. Vado fra i due gruppi di tre maglie alte vedete qui ho le tre maglie alte qui l'altro gruppo di tre maglie alte vado tra i due gruppi e vado a fare una maglia bassa, catenella di separazione prendo il filo, vado sull'ultima maglia alta del secondo gruppo di tre maglie alte. Questo è il secondo gruppo, quindi entro nella terza maglia alta e vado a realizzare 3 maglie alte, una: due. E rientro 3 prendo il filo salto la maglia bassa e ricomincio da capo quindi entro nella prima maglia alta del primo gruppo di 3 maglie alte e vado a fare 3 maglie alte una e rientro 2 e rientro 3 catenella di separazione vado fra i due gruppi di 3 maglie alte vedete qui ho tre maglie alte qui ho le altre tre Vado tra i due gruppi e tra i due gruppi e vado a fare una maglia bassa, catenella di separazione, vado nell'ultima maglia del gruppo di 3 maglie alte nel secondo gruppo e vado a fare 3 maglie alte. Quindi una rientro, due rientro, tre. Prendo il filo e ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme. Quindi entro nella prima maglia alta del primo gruppo di 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte. 1, 2, 3. Catenella di separazione, vado fra i due gruppi di 3 maglie alte e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, vado sopra l'ultima maglia alta del secondo gruppo di 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte, una, due e 3. Prendo il filo e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il terzo giro e questi sono i tre giri che andremo sempre a ripetere. Solo che vi farò vedere di nuovo come fare il primo dato che abbiamo una base diversa perché qui avevamo le catenelle sto terminando anche il terzo giro ho fatto l'ultimo gruppo di tre maglie alte entro nella prima delle mie tre maglie alte iniziali vado a fare una maglia bassissima questi sono i tre giri che dobbiamo sempre ripetere ma come vi ho detto il primo giro subisce delle modifiche in quanto non abbiamo più le catenelle di base e andiamo a fare in questa maniera tiriamo sempre un po il filo della catenella prendo il filo e questa volta vado indietro qui tra i due gruppi dove ho il primo gruppo che mi inizia il giro e l'ultimo gruppo del giro precedente e vado a fare 3 maglie alte una rientro 2 rientro 3 3 catenelle una scusate mi tiro un attimo un filo una 2 3 vado dove ho la maglia bassa e alizio una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo vado tra i due gruppi di 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte 1 2 e 3 3 catenelle 1 2 e 3 vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo quindi questi sono i tre giri che andremo sempre a ripetere io continuerò fino ad arrivare al fare lo scalfo e a quel punto vi farò vedere come dividere la parte dietro dalla parte avanti naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo allora, io sono arrivata all'altezza degli scalfi. Ho ripetuto il motivo per 18 volte e sono andata a ripetere il primo giro, quindi 18 volte il motivo, e poi sono andata a ripetere il primo giro. Adesso bisogna mettere i marcatori. Per mettere i marcatori, io sono andata a contare i gruppi di 3 maglie alte: ne ho un totale di 18, quindi ne ho messi 9 dietro e 9 avanti, andando a mettere il marcatore nella maglia bassa che mi separa il gruppo di 3 maglie alte davanti dal primo gruppo di 3 maglie. Maglie alte dietro, io ho fatto la stessa cosa anche da quest'altro lato. Mi raccomando, se avete un numero dispari di um, gruppi di tre maglie alte, quello dispari va sempre sul davanti, visto che comunque avanti, avanti, avanti abbiamo il seno e tende la maglia a tirare maggiormente. Adesso vediamo come passare, come continuare a lavorare. Allora, come potete vedere, qui è dove ho il mio marcatore dove ho la maglia bassa che mi separa le maglie i gruppi di 3 maglie alte avanti e dietro, e adesso possiamo iniziare a fare nostra lavorazione. E vado a lavorare in questa maniera: realizzo 3 catenelle, che sono la mia prima maglia alta. Prendo il filo, rientro e vado a fare altre due maglie alte. Prendo il filo, vado dove ho la terza maglia alta e vado a fare 3 maglie alte quindi il mio secondo giro perché vi ricordo che io il primo l'ho fatto per poter mettere i marcatori lo vado a lavorare normalmente adesso vado a fare la catenella di separazione vado dove la maglia bassa realizzo una maglia bassa catenella di separazione e continuo così a lavorare quindi normalmente tutto il mio secondo giro vi farò vedere alla fine come terminare come iniziare poi il terzo sono arrivata all'ultimo gruppo di 3 maglie alte prima del marcatore ho fatto le mie prime tre maglie alte dove ho la maglia alta e ora vado a fare gli ultimi tre maglie alte sopra l'ultima delle mie tre maglie alte del giro precedente 2 e 3 ho terminato così il mio secondo giro vi ricordo che il primo è questo qui questo è il secondo adesso giriamo la lavorazione allora, terzo giro, vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta. Una catenella di separazione, vado tra i due gruppi di tre maglie alte e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, adesso lavoro normalmente il mio terzo giro. Quindi vado dove ho l'ultima delle mie tre maglie alte realizzo 3 maglie alte. Una, due e 3 Vado direttamente dove ho la prima maglia alta del primo gruppo di 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte, 1, 2, 3. Catenella di separazione, vado tra i due gruppi di 3 maglie alte, realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Quindi adesso vado a lavorare normalmente il terzo giro, vi farò vedere come terminarlo e come rifare il primo. Naturalmente anche il primo giro sarà diverso rispetto a quello come facevamo prima. Sto terminando il mio terzo giro, ho fatto la maglia bassa, vado a fare la catenella, prendo il filo, vado dove ho la terza catenella iniziale in che qui ho la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta così il terzo giro adesso giriamo il lavoro e andiamo a fare il quarto giro per realizzare il mio quarto giro vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta 3 catenelle di separazione 1 2 3 prendo il filo vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa 3 catenelle di separazione 1 2 3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 vado tra i due gruppi di 3 maglie alte di nuovo da farmi 3 maglie alte 1 2 e 3 3 catenelle ricomincio da capo devo fare questo per tutto il quarto giro vi farò vedere come terminare come iniziare il quinto sto terminando il quarto giro vado a fare 3 catenelle che sono 3 eh, catenelle entro nella maglia bassa e rizzo una maglia bassa di nuovo 3 catenelle 1 2 3 Prendo il filo, entro nella terza catenella iniziale, che equivaleva alla mia prima maglia alta, e vado a fare una maglia alta. Adesso mi giro e vado a fare il mio quinto giro. Quinto giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione. Vado dove o la prima delle mie tre maglie alte, realizzo 3 maglie alte. Quindi una, due e tre. Vado dove ho l'ultima delle mie tre maglie alte, e di nuovo realizzo 3 maglie alte. Una, due, tre. Catenella di separazione, si ricomincia da capo. Andiamo dove abbiamo la maglia bassa, realizziamo la maglia bassa. Catenella di separazione, andiamo dove abbiamo la prima delle nostre tre maglie alte, realizziamo 3 maglie alte. 1, 2, 3. Andiamo dove abbiamo l'ultima maglia alta, realizziamo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Catenella di separazione, si ricomincia da capo. Devo fare questo per tutto il mio quinto giro. Vi farò vedere come terminare il quinto e come inizia il sesto. Sto terminando il quinto giro, fatto la maglia bassa, vado a fare una catenella di separazione. Prendo il filo, entro nella terza catenella iniziale che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il quinto giro. Adesso mi giro e vado a fare il sesto giro. Sesto giro realizzo 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Prendo il filo, rientro nella stessa maglia di base vado a fare altre due maglie alte, una e due. Prendo il filo, vado direttamente nella prima delle mie tre maglie alte, realizzo 3 maglie alte, una, due e tre catenella di separazione vado dove ho la, la vado tra le due gruppi di 3 maglie alte del giro precedente e realizzo una maglia bassa catenella di separazione e ricomincio da capo vado dove l'ultima delle mie tre maglie alte realizzo 3 maglie alte una 2 tre Vado nella prima delle mie tre maglie alte, realizzo 3 maglie alte, una, due e 3. catenella di separazione. Vado tra i due gruppi di 3 maglie alte, realizzo una maglia bassa, catenella di separazione, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il sesto giro. Sto per terminare il mio sesto giro, vado a fare una prendo il filo, vado direttamente nella terza catenella che qui aveva la mia prima maglia alta e vado a fare 3 maglie alte: una, due e tre adesso si ricomincia dal primo giro che io vi devo far vedere come si fa perché si fa in maniera diversa da come abbiamo fatto prima di mettere i marcatori però i giri da fare in totale sono 6 quindi adesso mi giro con la lavorazione e vi faccio vedere come fare il primo giro vado a realizzare quindi di nuovo il mio, il mio primo giro lo andiamo a fare in questa maniera realizziamo 2 catenelle che sono stata prima maglia alta non chiusa Andiamo tra i due gruppi di tre maglie alte, facciamo un'altra maglia alta non chiusa e chiudiamo le due maglie alte insieme. Prendo il filo, rientro e vado a fare altre due maglie alte, una e due. E adesso vado a lavorare normalmente, quindi 3 catenelle di separazione, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, una, due e tre. Vado dove ho i gruppi di 3 maglie alte in mezzo e vado a fare 3 maglie alte 1 2 e 3 3 catenelle 1 2 3 e ricominciamo da capo andando a fare una maglia bassa sopra la maglia bassa 3 catenelle e di nuovo un gruppo di 3 maglie alte. Continuiamo così per tutto il primo giro. Vi farò vedere come terminare il primo giro e come, naturalmente, rifare anche un attimo il secondo, visto che abbiamo una base diversa. Sto per terminare il mio primo giro. Ho fatto le 3 catenelle, entro dentro e vado a, tra le due gruppi di 3 maglie alte. Vado a fare due maglie alte, una rientro, due prendo il filo, rientro e vado a fare una maglia alta non chiusa. Il filo, vado nella terza catenella che che aveva la mia prima maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme e adesso mi rigiro e faccio rivedere come fare il secondo giro. E quindi vado a fare 3 catenelle, che sono stata prima maglia alta. Prendo il filo, rientro dove ho le due maglie alte chiuse insieme, e vado a fare altre due maglie alte. E poi vado a lavorare normalmente vado nell'ultima maglia alte realizzo 3 maglie alte 1 2 3 catenella di separazione vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa catenella di separazione ricomincio dal capo quindi normalmente il secondo giro come abbiamo fatto prima ricordatevi solo che qui andremo a fare per terminare il secondo giro, 3 maglie alte dove abbiamo la prima maglia alta, 3 maglie alte dove abbiamo le due maglie alte chiuse insieme. Questi sono i giri che andremo sempre a ripetere. Io continuerò così: sono 6 giri fino ad arrivare all'altezza delle spalle e poi vi farò vedere come, eh, vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo e um, andremo a cucire le spalle. Allora, ho ripetuto il motivo per due volte, quindi lo scafo sia avanti che dietro, ho ripetuto il motivo due volte, ripetendo però poi anche il primo e il secondo giro, perché se mi fermavo al sesto veniva troppo piccolo, quindi ho ripetuto due volte il motivo e poi ho ripetuto di nuovo il primo e il secondo giro e sono andata poi a cucire le spalle. Per cucire le spalle ho cucito per due motivi e mezzo, vedete? Chiamiamo questo primo motivo, secondo motivo e questo è il mezzo. Stessa cosa anche da quest'altro e adesso possiamo andare a fare le maniche per realizzare la manica io lavorerò sempre con un 103,5 e ancora con il colore corallo, solo che farò soltanto due o tre motivi e poi passerò a lavorare con il color perla per dare un po' più di um, colore, diciamo così, alla maglia. Però voi potete continuare sempre con lo stesso colore o fare totalmente tutta la, la manica con un colore diverso. Detto ciò possiamo iniziare per poter andare a fare la manica, farò lo stesso motivo che abbiamo fatto per il corpo eh, per tutto il resto della maglia. Quindi attorneremo a lavorare in tondo, e non più di in giri di andata e ritorno, mi aggancio con l'uncinetto e con il filo, dove ho la maglia bassa. Che avevo ehm, lasciato libera perché avevo messo il marcatore. Quindi, qui in basso entro con l'uncinetto: prendo il filo e vado a fare 3 catenelle: che sono la mia prima maglia alta. Quindi, 2-3. Rientro nella stessa maglia di base e vado a fare altre due maglie alte 1 e 2 3 catenelle 1 2 3 salto le catenelle, vado qui dove ho la maglia alta orizzontale e l'incrocio dell'altra maglia orizzontale quindi qui nel forillino piccolo e faccio una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 prendo il filo, salto e vado direttamente qui vedete salto una maglia orizzontale salto una maglia orizzontale vado dove ho l'incrocio di nuovo da fare le mie tre maglie alte e ho ricominciato da capo naturalmente voi dovete capire un po' da sole come andare a fare la, il primo giro se dovete stringere la maglia la manica se fa la più larga se quindi se dovete stringere allora separate ancora un po di più le maglie eh, cioè la maglia bassa dalle tre maglie alte se invece dovete allargarla un po' allora fatele un po' più vicino dipende sempre da come Volete la manica, se la volete larga o stretta, naturalmente in questo caso io vi consiglio: se volete la manica un po' più stretta, perché avete fatto lo, lo scalfo troppo largo, di non andare. Ad allargare lo ulteriormente lo spazio, ma di andare a lavorare con l'uncinetto del numero 3, in modo tale che così la lavorazione comunque si stringe. Io continuerò a lavorare. Vi dirò alla fine quanti di questi ventagli di 3 maglie ho realizzato, e poi eh, vi farò rivedere un attimo il secondo giro. però si ritorna a fare la lavorazione in tondo che abbiamo fatto per tutto il corpo della manica allora sto terminando il primo giro e io mi trovo come gruppi di 3 maglie alte 6 come larghezza va bene perché non sono andata a stringere non sono andata allargare quindi come larghezza della mia manica va bene vi ricordo che però io anche se sono una taglia s ho delle braccia piuttosto esili quindi è possibile che una taglia s deve comunque cercare di fare un motivo in più rispetto a me detto ciò ho fatto anche la maglia bassa e le 3 catenelle termino il giro andando a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella e adesso si ricomincia come abbiamo lavorato prima quindi mi alzo oppure vado a fare 3 catenelle che tolgono la mia prima maglia alta. Io in questo caso mi alzo con il la, con il filo rientro dentro la prima maglia di base e vado a fare 3 maglie alte quindi una due e tre e poi non metti il secondo giro quindi poi andiamo nell'ultima delle nostre tre maglie alte andiamo a fare le nostre tre maglie alte quindi i giri che andiamo a ripetere sono sempre questi tre come vi ho detto io adesso farò almeno penso tre motivi con il corallo e poi andrò a fare il resto della manica con il perla naturalmente alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo anche per la manica e decideremo se fare un collo oppure no io penso di no lascio la maglia così come è venuta però preferisco una volta terminata indossarla e decidere allora, ho terminato la mia manica e io ho fatto un totale di 18 giri. di cui eh, mo, Tre motivi, motivi sono fatti col corallo e il resto con il, eh, per gli, il eh, con il grigio perla e ho fatto la stessa cosa anche nell'altra manica. Quindi tre motivi con il corallo e il resto dei motivi con il, il perla per arrivare a un totale di 18 motivi. E alla fine ho rifini, rifinito la parte di sotto della maglia qui con un giro di maglie basse andando a fare sei maglie basse dove avevo le 5 catenelle una maglia bassa dovevo dove la maglia bassa una maglia bassa dove altre le tre maglie alte nella stessa maglia di base questo per rifinire un po il sotto mentre ho deciso di non fare nulla qui sullo scollo mi piace come è venuto quindi preferisco lasciarlo con questo effetto ondulato che comunque l'effetto che alla fine abbiamo anche sopra però voi volendo potete fare anche un giro di maglie basse anche qui per rifinire un po tutto e a quel punto vi direi di andare a fare un una maglia bassa sopra ogni maglia bassa, una maglia alta, una maglia bassa tra i due gruppi, una maglia bassa dove abbiamo la catenella e una maglia bassa dove abbiamo la maglia bassa. Questo, se volete appunto rifinirla, detto ciò, possiamo dire che la maglia è terminata.